Ciao a tutti! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album numero 13 del libro She che va in fino al 24 ottobre del 2018. Allora, vediamo tantissime promozioni autunnali per rimetterci in forma, soprattutto per la cura del viso. Quindi prodotti set per la cura del viso, omaggi, e in caso di acquisto di un prodotto secondo e scontato del 40 che non è male il make-up autunnale e anche la promozione per il bagno doccia quindi direi di iniziare subito a sfogliare il capelli. allora eccoci, iniziamo a sfogliare questo album che è tutto tutto dedicato alla cura del viso soprattutto prima di tutto, ogni 15 euro di prodotti con tutto l'album si ha in omaggio la mini di eh, prodotti per il viso, trattamento viso tra il Rich Creme, Serum Vegetal, Elixir Jeunesse e l'Hydra Vegetal potete tranquillamente sceglierlo voi Ogni 15 euro mettete il codice sottolineato per scegliere il trattamento e ora vediamo: ecco qui, eh, c'è la promozione che acquistando un prodotto viso il secondo è scontato del 40% su tutte le linee. Quindi, come si fa? Il primo lo si sceglie tranquillamente con il suo codice, il secondo al prezzo scontato con il codice rosso. Quindi, primo, eccolo qui, è eh, tra quelli tutti i prodotti. Tutti i prodotti il colce normale, il secondo col codice rosso ed è scontato del 40%. Poi abbiamo una novità che è City Detox, che è un trattamento liquido da giorno che dice di associare la texture in gel liquida con le micro microgocce ed è perfetto per proteggere e detossinare e purificare la pelle dopo l'inquinamento delle giornate È perfetto anche per ravvivare la luminosità del viso. Quindi, un buon momento anche per acquistarlo. Ed è un altro prodotto scontato di il 40. Metto tutte le linee sempre stessa cosa: ecco tutte le linee, primo prodotto normale, secondo con il sconto del 40. Eccoci tutti quanti. Anche tutti tutte le linee: la vegetale, la sebo vegetale, la vegetale, la system, tutte quante. Vediamo ora il make up autunnale perché ci sono i nuovi colori, intanto la nuova palette, è quella qua che è bellissima, con i toni dei nude però su rosa sono fantastici, i rossetti che sono meravigliosi, questi li ho provati io, e gli smalti, comunque si vedono di più nei dettagli, qui eccoli qua con i colori anche autunnali, gli smalti, Che sono tutte nei colori autunnali ecco le quali palette quella autunnale è fantastica i colori classici ultima promozione per questo catalogo sono i due bagna doccia a 6,95 euro due bagna doccia da 400 ml l'uno quindi sono belli grandi potete tranquillamente scegliere i vostri preferiti se come sempre il primo col codice nero il secondo col codice rosso sono 6,95 quindi di tutte e due tutte le profumazioni tutte quelle disponibili e oltretutto fino a fine catalogo, quindi tutto il catalogo, ogni 15 euro se è un omaggio alla taglia del trattamento viso e questo era allora, tutto abbiamo sfogliato tutto l'album, come sempre qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini, c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali e, Sempre qui sotto c'è anche il link del catalogo di Natale che bene sì è arrivato e quindi non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di Brochet.